Ciao a tutti ragazzi, siamo ritornati qua con la seconda episodio. C'è uno slime in casa. Bellissimo. Abbiamo uno slime chiuso in casa, va bene. Vediamo, ce lo teniamo qua. Comunque stavamo dicendo Mi sono organizzato E Lasciamolo lì. Chiudiamo, Mi sono sistemato Ho farmato un po' di legna mh, Ho trovato il giro Degli scudi Un po' di materiale In una cesta Per in una di queste case Ho fortificato Tutto il villaggio Ok E ho trovato Questo cartello Che non avevo visto prima Che è, Guarda bene in giro Quindi signore Dobbiamo guardare In giro Non so se c'era Questo no Perché l'ho ripiantato Magari c'è qualcosa di nascosto visto che vi proteggo io quindi io, mi sembrava aver già guardato in tutte le case ah, ma può essere non fa male raduniamo tutti e così almeno questo l'avevo visto Vediamo qua Questo era il forno, non c'era nient'altro Peraltro sono riuscito ad uscire, sono quasi arrivato al villaggio e sono morto 200.000 volte Qua c'è le pozze, qua c'è questo Qua c'è... Allora qua c'erano dei... c'erano dei porchetti mi sono, no? Cos'è sta roba? No dai scherzavo ti puoi muovere solo al tramonto, questo non me lo ricordavo per niente, va bene. Tu muori quindi ci possiamo muovere solo al tramonto, Sì ma il tramonto è lo stesso all'inferno. Cioè, abbiamo quel tempo di tramonto giusto per correre fin là. Averlo visto prima, no? Va bene, lo stesso comunque. so dove mi ha droppato una carota. E sarebbe cosa impiantarla. C'è una patata, scusate, non una carota. Avevo messo la cuocia. No, è despawnato. Ho messo qua, c'è un po' di bestecca che ci serviranno, ci saranno utili. Poi quasi, quasi facciamo una cosa. Facciamo la casa più compatta esistente al mondo. Allora. Ecco fatto e eh, vabbè stesso un blocchetto di possiamo pure perderlo con i ferro 3 di ferro ci facciamo un secchio facciamo un secchiello dove andiamo a prendere l'acqua dove era l'acqua E ci facciamo una farma di cibo in casa Quindi vedendolo lì così sembrerebbe il tramonto A vista così Poi ci prezziamo questo qua così Ok Allora è il tramonto quindi proviamo a muoverci ci teniamo attrezzati, tanto di roba ce ne vediamo se riusciamo ad andare là. Trovare un letto, schippare la notte, ci possiamo organizzare, no? E vedere cosa c'è. Questo chiudiamo per sicurezza. Quanti sono? Pia. No, no, no, no. No, di nuovo, no, di nuovo, no, di nuovo. Corri, corri, non ti fermare, non ti fermare. Vai dritto, dritto. Oh mio dio, cosa vedo? Non ti fermare. Ce la possiamo fare. La possiamo fare, ce la possiamo fare, corri, corri, corri, perché c'è un blocco di slime lì su? Questa voragine, non, non so cos'è, vai, vai, corri, corri, non ti fermare, non ti fermare, non ti fermare, dobbiamo trovare un letto. Dobbiamo trovare un letto. Facciamo un letto, no, qua non ci sono letti. Diavoli, Mangiamo un attimo, ok. Dobbiamo riuscire a schippare la notte. Infamello Ci serve un letto Uh, blocchi di diamante Molto interessante questa cosa Fatemi entrare Io tutti Fatemi dormire Faccio una strage se non vi cavate eh. Ok che abbiamo fatta qua Cibo C'è cibo qua A lei ho preso fuoco Fantastico Vediamo di eliminare gli ultimi ribelli Che ci sono Porca miseria Scusa Scusa scusa non volevo darti fuoco Non volevo non volevo darti fuoco Chi mi ha colpito Tutto infame Va bene no, c'è morto lui Cos'è sta cosa No raga è un, un cannone Che figata Comunque e esploso il creeper Guarda che, che buco Che roba inutile Questo No non ho il piccone Non mi sono portato dietro il piccone Porca miseria E non posso neanche tornare a prenderlo Quello è il problema Uh un cartografo Un cartografo Comunque Vediamo se qua c'è qualcosa Diceva di trovare dei pulsanti Poi cos'è? Un libro, altre patate, un'ancora Quindi probabilmente dobbiamo guardare attorno bene Perché si diceva che c'erano dei pulsanti Noi dobbiamo guardare che ci siano dei pulsanti Se non ricordo male Che serviranno per attivare il cannone immagino Oppure la redstone che ho lasciato di là sicuri che ci sono i pulsanti quanti villager ci sono uh. Sticchettini significa torce un libro con due libri con un libristino c'è niente qua muoviti non si spostava che cavolo Ok, i pulsanti si mimetizzano Non abbastanza, comunque cioè, Abbiamo preso? Sì, abbiamo il pulsante Significa che se abbiamo il pulsante Possiamo attivare il cannone Ma per cosa? Io voglio prendere questi diamanti Come faccio? Ferro, ferro Qualcuno ha del ferro per caso qua zonzo. C'è qualcuno che c'ha del ferro Farebbe comodo Tu non hai niente Sì siete dei poveri inutili barbo Vi starmino tutti, siete inutili Siete dei villaggeri inutili A cosa servite? Non fate niente, non fate scambi Allora, allora, mi serve un piccone Quindi mi serve del ferro Per il ferro mi serve Libro, patate, libri, patate, non c'è niente Questa la ce la portiamo via quasi quasi oh. <ride> Ok, abbiamo trovato questo Raga questo dobbiamo assolutamente portarlo al sicuro, ci portiamo via anche l'Ikea frame no non posso, non ho più spazio. Al posto delle piume, che tanto non servono a nulla. Abbiamo il pulsante e abbiamo il, il vaccino numero 1, quindi dobbiamo riuscire a portarlo sano e salvo. Ma no, non c'è nulla. È inutile. Aiuto. Aiuto. Affan. Ciuffola. Ok. Tramonto è iniziato. Forza. la pero son distantísimos. abbiamo tempo. Ecco là che inizia a spawnare gli zombie. Siete inutili come le scarpe. Là c'è un Enderman, lì c'è un ragno, entra, chiudi, esci. Ho sentito un villager cadere no un villager uno zombie in realtà uno creeper scusate qua ci sono dei creeper Mille. guarda lì c'è di fuori la porta no mm, guarda ste creeper infame Non azzardarti a rubarmi Vai, non si nasconde il bastardo Lasciatemi dormire Cosa significa che non posso dormire Gesù queste mie vicinanze Non ho mai fatto fanno infarto Dov'è che sono? Dov'è che sono? Questi sono... Aiuto! E tu da dove sei sbucato? Porca miseria. Dai, lasciatemi dormire. Non posso dormire. Non posso dormire qua, sposto il letto dove posso dormire. Allora. Non posso dormire lì, dormo qua in mezzo, va bene? Olla. E che cavolo? allora andiamo prima di perderlo andiamo a posizionare il totem subito che è qua c'è qualcuno alve e questo è arrivato prima prima non c'era va bene ci prendiamo il primo bacino e lo mettiamo qua Poi okay, ci dobbiamo prendere il piccone. Aspettate che se muoio non voglio rinascere in un brutto posto. Eh. Ok, ci pigliamo il piccone e gli stivaletti che andiamo a incantare. e ci prepariamo a fare la spedizione quella, quella strana spedizione non so andiamo a vedere ci dovrebbe andare anche la redstone per il come si chiama e quella specie di cannone fotonico che è di scenario. comunque per il primo episodio primo secondo episodio finisce qua e il prossimo episodio andiamo a sbloccare il cannone facciamo esplodere il villaggio e ci divertiamo un pochino ok Niente, commentate, iscrivetevi, lasciate il like, attivate la campanellina perché non sempre arrivano le notifiche, ci mettiamo i stivaletti e siamo praticamente che tutti in città di un tutti ritratte, ciao!